Calve, eh? Ciao,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 la società di diritto alla difesa è una società di diritto alla difesa. È una alla difesa. La guerra contro l'Iraq è una guerra di anche ah, questo no. <Ah...SA2> non ciao no. eh? ciao <yeah> Grazie era l'altro padre. Che è che sei reso? grazie Cara. Cara. Cara. Cara. Non c'è il cappetto. Se le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 I'm going to put it on Grazie a tutti. Non si va a niente di Non a tutti. non è vero, non è vero, non Solo un grito, solo grido, un alarme, solo allarme, le case nuove, anche sull'arme. Un solo grido, un solo allarme, le case nuove. Cittadini, considerata la lunga e gloriosa tradizione che vuole appena ogni sette anni con la massima solennità possibile la festa grossa in onore del Santissimo Crocifisso custodito e venerato nella Chiesa della Compagnia, visto quanto il passare del tempo, lungi dall'aver spento l'interesse per essa, abbia fatto registrare in questi anni una rinnovata attenzione e partecipazione corale. Nel ricordo delle precedenti edizioni del 1993, del 2000, del 2007 e del 2014, nelle quali tutta la cittadinanza ha gioito direttandosi per le tante iniziative, per l'autorità conferitaci oggi, sabato 10 settembre, nell'anno del Signore 2022, proclamiamo solennemente aperta questa nuova edizione, che la festa abbia inizio. essa sia tempo di fediera e di riscoperta della propria fede, tempo di fraternità, di pace, tempo di solidarietà con chi soffre e con chi è nel bisogno, tempo di grazia per grandi e piccoli, per tutti, vicini e lontani, che ad essa prenderanno parte. Cavalieri, Portate a tutti questo messaggio. Che finalmente si sia dato il via ufficialmente alla festa grossa. L'aspettiamo da otto anni. Doveva essere l'anno scorso, la cadenza settennale ci aspettava, non ce l'abbiamo fatta, ma è valso la pena aspettare. Io devo dire tanti grazie, devo dire grazie al Comitato Festa Grossa che da mesi sta lavorando per realizzare questi, questi giorni di festa. Donne e uomini che gratuitamente hanno rinunciato a momenti con la famiglia, a momenti di lavoro, a dopo cena, a riposo, solo per farci stare bene in queste giornate. Ringrazio la Prologo che si è spesa tantissimo in affiancamento al Comitato, a tutte le associazioni di Pelago che non hanno fatto mancare il loro contributo, a ogni singolo cittadino che si è dato da fare. Ieri sera mi avete regalato una bellissima immagine, verso le 6 stavo rientrando a Pelago per andare in castello alla presentazione di un libro e appena ho incominciato ad arrivare verso zona Casio 9 ho visto delle macchie di colore di cittadini che stavano addobbando il nostro paese.